Adesso chiedo di intervenire il deputato Civati, prego ne ha facoltà Signora Presidente, per ribadire le ragioni molteplici del mio no a questa legge elettorale, a questo passaggio politico fondamentale. Prima di tutto per le modalità, il ricorso al voto di fiducia e anche il richiamo a precedenti pessimi. Io vorrei solo ricordare che nel 1953 si diede uno spettacolo terribile in quest'Aula e richiamarlo con leggerezza fa impressione. Quasi a noi piacessero le risse. Non il mio no anche per il percorso complessivo delle riforme è stato ricordato opportunamente, che sono strettamente collegate a questa legge elettorale. Nel merito e anche nel metodo, perché segnalo che le forzature a cui il Parlamento è stato sottoposto sono state numerose, il canguro, il super canguro, la seduta a fiume, una legge di riforma costituzionale votata senza le opposizioni e potrei andare avanti ancora. No nel merito perché il sistema non è un superamento del porcellum, potremmo dire che è un porcellum con le ali, qualcosa di molto lontano forse la cosa più lontana dal mattarellum, ma magari a doppio turno di collegio sul quale tanti di noi hanno lavorato negli ultimi anni. Per di più c'è un'elezione diretta, senza alcun contrappeso, anche pensando a un monocameralismo col premio di maggioranza, che anche questo è abbastanza inedito e inaudito. È un sistema del guai ai vinti. Chi vince, si spera ovviamente che vinca quello che pensiamo noi in questo gruppo, ma magari vince qualcun altro, è soddisfatto. Chi perde farà addirittura fatica a fare opposizione, a poter esercitare la propria funzione parlamentare. E le modalità di questi giorni fanno pensare a quel verso di Rilke. L'italicum è dentro di noi prima che accada, perché di fatto nei comportamenti e nei ricatti anche verbali di queste ore abbiamo visto questo. Da ultimo segnalo, in coerenza con una serie di impegni che ci siamo presi con i cittadini, che ci sono due tradimenti. Il primo è quello rispetto al programma elettorale con cui Pierluigi Bersani, la coalizione che lo sosteneva, si è presentato agli elettori. Iniziava così, diffidate della filosofia dell'uomo solo al comando. E da lì faceva discendere una serie Deve di proposte. deputato. Finisco, guardi, concludo sì, in tutti i sensi. L'altro tradimento è rispetto a chi durante la campagna elettorale delle primarie all'interno del Partito Democratico si impegnò con una frase fortissima a dire che nessun parlamentare doveva essere nominato, che non ce ne doveva essere più nemmeno uno. Qui siamo, saranno la maggioranza. Grazie. Ringrazio.